Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di landing page efficaci insieme a Luca Orlandini che durante tutta la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili e ci spiegherà come aumentare i contatti e le vendite a parità di visite sulla tua migliore pagina web. Ciao Luca e benvenuto! Ciao, ciao a tutti! Allora, io e Luca ci conosciamo da tanti anni, quindi sono davvero felice di averti qui perché credo proprio sinceramente che tu sia uno dei professionisti più innovativi e anche preparati, con cui ho avuto la fortuna, insomma, di condividere il cammino professionale. Hai scritto un libro che è vendutissimo, basta vedere anche solo le recensioni che ci sono su Amazon, lo state vedendo adesso in sovraimpressione, è l'ending page efficace. E cosa dire di te? Che grazie a un mix di competenze che spaziano da web design, copywriting, processi cognitivi, identificazione del target, sei un consulente specializzato nell'acquisire clienti tramite il web. Ma soprattutto possiamo dire uno dei massimi esperti in assoluto di landing page. Ok, allora io adesso chiedo direttamente a te, primo, qual è stato il tuo percorso che ti ha portato a specializzarti così tanto nella tua professione e poi che cos'è una landing page? Ok, ok, ok. Allora, di base, ehm, cosa, cosa, cosa ho fatto? Cosa, cosa mi caratterizza? Come sono arrivato qua? Okay? La, la cosa che mi caratterizza di più, diciamo, è il fatto che ho avuto tantissimi anni dove ho sviluppato in modo diretto e indiretto delle abilità grafiche. No? Io ho iniziato a lavorare a 18 anni, circa nel 2000, stavo lavorando nel marketing. Dopo un paio d'anni ho fatto responsabile marketing, un'agenzia assicurativa, e lì mi hanno fatto fare tutti i corsi di marketing che erano necessari per farmi eh, svolgere bene il mio ruolo. Ok? Quindi hanno investito tanto in formazione, eccetera, perché la mia formazione scolastica non arrivava da lì. Io ero un ragioniere programmatore, tendenzialmente. Quindi, nel momento in cui stavo facendo quello, però, non mi interessava assolutamente quello, ok? Perché io tipo a 18 anni, tipo intorno al 96-97, ho iniziato a fare graffiti, per cui io lavoravo tutta la settimana, però la mia testa, dalla mattina alla sera, era in quello che avrei fatto nel weekend. Quindi come abbinare i colori, come studiare i pesi, come organizzare quelle che erano le lettere, no? Tutta roba legale, eh? non, non preoccupatevi, però di base ero lì con la testa, no? E quindi cosa è successo? Che poi nel 2004 mi sono messo in proprio ho cominciato a lavorare come comunicazione grafica web, tendenzialmente siamo arrivati quasi subito lì, e, e ho, sono riuscito ad utilizzare tutte quelle, quelle cose, quell'allenamento a livello di gusto che avevo fatto per eh, quello che mi serviva davvero, che era creare de de della comunicazione. Quindi in parte ho studiato, però credo che l'apporto principale sia stato dato dal fatto che avevo questa passione ne nell'equilibrio, nel colore, eccetera. No? E, e questa cosa verso il 2010, tendenzialmente, si è unita al fatto che di carattere io sono super timido, e quindi, di base, se io devo incontrare qualcuno che non conosco, a un convegno o anche per strada, è molto difficile che io riesco a fare il primo passo. No? Ma, ma anche se, se è un uomo, cioè non solo se è una ragazza, se è una ragazza è impossibile. Okay? Infatti, c'è mia moglie che è contenta. Però, se eh, ehm, sono molto timido, quindi. Come tutti i timidi, quando parlano, stanno molto attenti alle cose che dicono, proprio perché gli costa fatica, no? Ok, io no, non balbetto, però immaginati un balbuziente quanto deve pensare prima di, per lo sforzo che deve fare, no? Per me lo sforzo è uguale. Quindi sono sempre stato molto attento alle cose che dicevo, e questa cosa si è andata a riflettere nel modo in cui io faccio comunicazione: cioè al posto di fare una comunicazione che prende tanti target, cerca di interessare tutti, eccetera faccio una cosa al contrario, quindi cerco di, rispond di rispondere al meglio alle opportunità che ho, ok? E questa cosa con le la landing page eh, si incastra molto bene, perché di base la landing page è una pagina di risposta, ok? È quando eh, la landing page è una pagina web dove noi riusciamo a far arrivare un utente, magari da una pubblicità, da un'insorzione, anche da un articolo di un blog, dove noi riusciamo a capire quello che è il suo intento, okay? quello di cui lui ha bisogno, ok? E di conseguenza nel momento in cui io riesco a capire davvero quello di cui ho bisogno, riesco a dargli lo, la migliore risposta, sia in termini di soluzione a livello di informazioni che in termini di soluzione a pagamento, contattami, facciamo una consulenza, ok? Uh, questa è la risposta e, e, e viene fatta bene perché? Perché al posto di essere uh, aggressiva sul riesco a convincerti, a manipolarti, a, a usare i fili della persuasione per farti fare quello che voglio, in realtà il mio lavoro consiste proprio nell'intercettare il target migliore per un determinato prodotto o servizio e offrire la migliore risposta, ok? Quindi creare per questa, per questa azienda opportunità di business migliori perché questi clienti poi sono più aderenti a quelli che sono i valori dell'azienda, e questa cosa viene fatta tramite una comunicazione che viene fatta online, quindi di base questa è la landing page, la migliore risposta a uno specifico problema bisogno. Se dovessi generalizzare proprio al massimo, ti chiedo, dopo tutti questi anni di esperienza, addirittura sul tuo sito parli di più di 10.000 ore, no? Eh, saranno anche 20 ormai. <ride> ormai, vero? Sono quello giorno e notte. Quali sono secondo te gli elementi, so che è una domanda molto, mo, molto generica, però magari ci sono, proprio come approccio, tu appena vedi un, un nuovo progetto, ci, sai che ci sono comunque degli elementi cardine che vanno mantenuti. Quali sono secondo te in una landing page gli elementi che devono esserci assolutamente, su cui ci, bisogna concentrarci? Ma Allora, ci in una landing page ci sono, allora, ci sono due cose che si può dire si possono dire gli elementi fondamentali di una landing page, quindi le aree critiche, proprio, dove bisogna stare attenti, e quelle cose che ti fanno capire quando un progetto ha del potenziale e quando no. Ok? Sono due cose ugualmente importanti, con la differenza che le aree critiche della landing page sono cose in cui possiamo intervenire, mentre la definizione di un progetto che è adatto per avere una landing page sono delle cose che dobbiamo sapere a priori. Perché? Perché per essere tendenzialmente uno bravo a fare landing page, oltre a saper fare la landing page devi essere capace di andare a rimbazzare quei progetti che non sono adatti a quello che fai. Okay? È un po' come dire che tu sei un ottimo calciatore, però sarai ricordato per sempre perché hai sbagliato il rigore. Okay? Se il tuo lavoro non è calciare i rigori, non li calci. Lavori in quello, che, in, quello che, in cui sei veramente bravo. Okay? Quindi, le aree principali per una landing page sono due. Allora, la primaria è quella fondamentale l'atterraggio quindi la, la prima fase ok e nell'atterraggio rientra che cosa rientra la coerenza tra quello che l'utente si aspetta ad esempio che ha visto in un ad o che ha letto in un blog e la prima parte della pagina di atterraggio. quindi la above the fold quello che si vede subito appena apri che chiaramente è diverso da cellulare o da desktop per cui bisogna anche considerare questo aspetto quindi la prima cosa è l'atterraggio gestirlo bene evitare di mettere troppe distrazioni, cose che non, non sono chiare, tendenzialmente uno quando arriva dovrebbe capire subito che cosa stai facendo, non perché la pagina è brava a spiegarlo, ma perché l'ha già intuito nell'annuncio che ha cliccato. Okay? La, diciamo che la landing page è la continuazione di quell'annuncio ehm, con l'aggiunta di qualche elemento di credibilità in più. Okay? Quindi la prima parte è l'atterraggio, primo obiettivo evitare il rimbalzo. Una landing page che funziona normalmente ha un adjusted bounce rate, un tasso di rimbalzo, quindi gli utenti che diciamo, vanno via nella pagina nei primi 10-15 secondi o che non fanno scroll, che dovrebbe essere inferiore al 10%. Quindi se nelle vostre landing page avete un tasso di rimbalzo del 30-40% c'è un problema. Potrebbe essere un problema nella parte di atterraggio o potrebbe essere un problema di traffico perché magari le persone che state portando lì, stanno finendo lì per sbaglio per qualche motivo magari anche dalla SEO eh. magari siete posizionati per una cosa che non è pertinente sì. okay. la seconda fase la seconda cosa importante che cos'è? è la parte di conversione perché dobbiamo considerare che ogni cosa che noi facciamo a livello pubblicitario vende il passaggio successivo okay? quindi noi non vendiamo mai il contatto non vendiamo almeno non vendiamo sempre il contatto vendiamo il contatto nel momento in cui è il momento del contatto è un po' come dire che tu stai uscendo la sera con una ragazza le chiedi se vuole salire nel momento in cui sei sotto a casa sua che avete, siete già andati a cena non glielo chiedi la prima volta che la vedi in strada ok e questo è un problema che si ripercuote in tante line page, perché perché vedi magari già nella bove the fold richiedi preventivo no chiaramente quando l'offerta è di tipo molto funzionale legata a un problema molto urgente si può fare però una delle cose più sbagliate che possiamo fare è utilizzare gli elementi eh, di caratterizzazione della landing page americana dove c'è il forum subito in alto okay? perché non tutte le offerte sono adatte a una comunicazione che ti porta subito al contatto okay? quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è una volta che noi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo della prima parte della pagina che come dicevo prima è vendere la successiva quindi la prima, il titolo vende il body il body vende la lettura di tutto il body la lettura di tutto il body vende la lettura del forum di contatto e a quel punto c'è la richiesta di contatto, quando ho superato la prima parte il mio obiettivo qual è? È quello di fare in modo che le persone capiscano all'interno di questa pagina che hanno trovato davvero la risoluzione a quello che è il loro problema o bisogno, che non hanno niente da perdere, che possono fidarsi di noi e che tendenzialmente devono fare un qualcosa per evitare di perdere l'opportunità di risolvere il problema che non significa semplicemente mettere un counter, scaletta a tre secondi, ma significa creare un contesto dove le persone identificano una, una realtà credibile dove effettivamente conviene a loro contattarti subito. Ti Faccio un esempio. Nel mio caso il prezzo è fisso, non ho timer sul prezzo, però io facendo, ehm, curando ogni singolo aspetto della landing page da solo, ok? Quindi ho uno staff che mi aiuta, ma di base faccio dall'inizio, dalla grafica, il copy, a tutto, non posso seguire tanti progetti. E quindi ti dico, se, se questa cosa che hai visto finora ti interessa davvero, chiedimi un, una richiesta di informazioni, perché? Perché io ho una coda d'attesa, adesso io vado a lavorare attualmente per giugno, ok? Forse ho un progetto per giugno. Quindi se non vuoi che aspettare troppo, contattami, no? E questa fase di, di, di conversione è il secondo passaggio. Quindi, Prima ti faccio approfondire, prima area critica, secondaria critica nel momento in cui ho approfondito faccio in modo che tu mi lasci un qualcosa, anche solo una richiesta di contatto o un'email, poi a livello dell'interesse dipende quello che possiamo chiedere, no? per fare in modo che io determino il fatto che la pagina ha prodotto un risultato. Certo. Queste sono le, le due aree principali. Sì, interessante, una sorta di, di scarsità di tempo in, cui, in questo caso, nel, nel tuo sì. caso specifico. E, e, mi collego adesso a questa cosa, infatti dicevi ci sono, ci sono varie aree, che una vende la ognuna vende la successiva per arrivare alla conversione, e qui ti faccio una domanda che ti avranno fatto... Da, non so quante volte però è sempre meglio approfondirla per chi magari non è proprio ferrato sull'argomento ma si vedono tanti tipi di landing page landing page che è cortissime landing page lunghissime c'entra qualcosa la lunghezza non c'entra dipende, dipende dal prodotto dammi una risposta su questo è il problema eterno degli uomini di del righello no? <ride> <ride> allora di base dobbiamo pensare che la landing page deve essere la migliore risposta Okay. Quindi, quando uno ti fa una domanda, devi capire il contesto in cui tu devi dare questa risposta. Quindi, se deve essere una risposta veloce, perché qualcuno ha un, un interesse ma non è così, eh, così forte, okay, allora deve essere una pagina più corta. Se uno ha un interesse molto più ampio, e molto più coinvolto, a quel punto deve essere più lunga. Immaginati come ti relazioni in modo diverso a diversi prodotti. Quindi, se tu compri una birra, o compri delle merendine, o compri, non so, la Nutella, probabilmente ti potrà interessare quello, un messaggio molto breve che ti collega a quel prodotto, magari non un messaggio corposo, un messaggio breve, ripetuto così tante volte nel tuo cervello da quando sei piccolo, che tu automaticamente, anche se stai mangiando senza carboidrati, esci dal supermercato e ti prendi la Nutella, ok? Oppure quando vai nel, nel, um, nel frigo delle birre prendi automaticamente una birra senza sapere perché stai prendendo quella, ok? Quindi è una roba a livello inconscio, okay? uh -huh. Per uh -huh. tornare a questo, è interessante ad esempio il discorso del virus, come ha indotto eh, le perdite nella corona, nella birra, proprio perché essendo un'associazione inconscia, quella della birra, questo virus che va a rimarcare il brand della birra, perché ha lo stesso nome, a livello inconscio, devasta tecnicamente la tua voglia di prendere quello e la birra perde il 40%. Quindi l'errore che fanno quasi tutti i marketer online, quasi tutti quelli che fanno progetti di web marketing, è dare per scontato che l'approccio con cui le persone si relazionano a qualsiasi offerta sia di tipo informativo. Quindi tutti vogliono informazioni quindi faccio una landing page lunga, ma non è sempre così. Chiaramente se faccio una landing page per un viaggio in Sudafrica, Lì eh, posso fare tantissime cose, la landing page sarà lunga, sarà ricca, potrò collegare un blog dove dare ancora più informazioni, ok? E il percorso d'acquisto, proprio perché non è urgente, magari sarà più lungo e quindi diluito nel tempo, ok? A differenza di quando hai mal di denti alle 22, dove tendenzialmente cerchi un dentista aperto, lo trovi e ti ci fiondi per evitare di fare la notte in bianco, Chiaro. ok? Quindi, la relazione tra la persona e l'offerta determina il tipo di strategia e anche la possibilità di fare una strategia piuttosto che un'altra. Una landing page per birra o nutella non avrebbe senso. Chiaro, chiaro, sei stato, stato molto chiaro da questo punto di vista. Infatti adesso ci allaccio un approfondimento, perché mi hai aperto a un'altra curiosità. Tu prima parlavi del se eh, non sei bravo a tirare i rigori, non tirarli. Ma immagino che possa essere lo stesso discorso applicato anche in maniera molto verticale sul discorso landing page. Cioè, tu, eh, con l'esperienza che hai maturato, eh, riesci ad intuire al volo eh, o, o prevedere in parte il successo di un progetto rispetto a un altro in base alla tipologia del progetto, per esempio, sì. e eh, che metodi utilizzi in, in questo senso. Mi immagino anche il modo, l'angolo con cui magari vai a, a utilizzare la comunicazione per spingere un determinato prodotto, a intercettare un problema, immagino che cambi proprio tipo in base sì. al prodotto che hai scelto, riesci a darmi qualche informazione da questo punto di vista. Guarda, se tu mi dicessi oggi cosa determina il fatto che tu sei sereno come professionista, ti potrei dire che il 40% è dato dal saper fare il mio lavoro, il 40% è scegliere i lavori e il 20% è mettere dei paletti per fare in modo di non avere... Delle, mh, dei ritardi, delle rotture delle cose accessorie okay? i paletti sono importanti è importante saperlo fare ma è importante anche riuscire a peccare tendenzialmente i progetti giusti quindi come fai a, a sceglierli? prima del libro andavo a intuito, quindi ad esempio c'era una persona dove non avevo feeling non capivo che questa persona mi avrebbe consentito di lavorare bene e la rimbalzavo. Il progetto, vedevo quale secondo me poteva essere interessante, quale mi appassionava, ma era un errore, perché la mia passione non determina il fatto che quello che faccio sia adatto. Il fatto che mi piace tirare i rigori non vuol dire che sono quello migliore nella squadra che deve tirarli, ok? E quindi dopo il libro mi è capitato un progetto che era legato alla sicurezza informatica, molto importante, molto interessante, nel momento in cui la sicurezza informatica era all'apice di quello che era la visibilità mediatica, perché c'era l'ospedale di, bon di Londra bloccato, un sacco di uffici con CryptoLocker, eccetera, e ho fatto la cagata di prenderlo, ok? E la sicurezza è una cosa che tu è molto complessa da vendere e con lo specifico problema aveva una cascata di criticità non dovute al cliente, che era fantastico, o alla loro professionalità, che era straordinaria, ma proprio legate al mercato, alle condizioni che mi hanno fatto perdere... Quattro mesi. Io ho il problema che quando qualcosa non funziona, ci perdo veramente tanto il sonno, nel senso che può essere che magari eh, non si ripercuote questo in sto dietro al progetto dalla mattina alla sera, però continuo a pensarci anche per mesi. Quindi quando abbiamo eh, dirottato il progetto da un'altra parte, abbiamo fatto un altro test, abbiamo trovato un'altra un prova per capire se poteva funzionare, eccetera. Eh, io comunque ho continuato a pensarci, ho detto, ma perché non ha funzionato? E ho studiato, ok? Quindi sono arrivato a questa, a questa, a questa conclusione che, ho, che, che ti ho detto prima dell'approccio, no? L'approccio informativo o non informativo, no? ehm, Quello che è trasformazionale, quindi chi migliora, il tuo status o quello che risolve un problema. E attraverso uno schema che si chiama, uno strumento che si chiama Grid FCB, che è stato sviluppato negli anni 80 per definire la pianificazione dei media. Quindi, quale tipo di comunicazione bisognava fare, ehm, ho identificato che la prevenzione era la bestia nera di tutti. Quindi, ho avuto fortunatamente la, la benedizione dei migliori professionisti pubblicitari del mondo che hanno detto: guarda. Hai perso quella prevenzione, non ti preoccupare perché fai parte del team. Ci abbiamo sbattuto la testa a tutti, ci sono delle tecniche per vendere prevenzione, però di base è molto complesso, no? Perché? Perché qualunque cosa che riguarda un qualcosa che tu potrebbe succederti, devi prevenirlo, è una cosa dove le persone non vogliono pensarci. Non pensa com'è difficile fare in modo che le persone non scrivano messaggi mentre guidano, ok? Tutti pensano che non succede a loro, ma poi gli incidenti li fanno tutti, ok? O pensi anche magari agli anni 80, quando hanno fatto la grossa campagna contro l'AIDS, che quando ha avuto il massimo picco di esposizione, la massima ripetizione del messaggio, ha funzionato. Ma quando poi, negli anni 2000, non so esattamente quando, è calata l'attenzione, il picco è ripreso. Okay? Perché? Perché la prevenzione viene, viene risolta tramite messaggi ripetuti che devono avere una sostenibilità in termini di, di, di budget pubblicitario per sostenere questa cosa, che spesso è in perdita, ok? Quindi è molto complicato fare questa cosa. Quindi, tramite questo grid Fcb, riesco a capire dove andare a posizionare il prodotto. Quindi, l'utente pro, ha un problema che vuole risolvere, attivo nella ricerca, probabilmente c'è una strategia più corta, ok? Addirittura, nelle massime eh, forme di questo tipo di, di situazione, l'utente non passa neanche nella landing page. Magari direttamente da AdWords, clicca sull'annuncia chiamata e risolve il problema. Okay. Chiaramente è una sfumatura, no? A un certo punto si arriva al fatto che l'utente non pensa più di avere un problema e a quel punto c'è bisogno di più step per convincerlo. Un po' come quando ti devono convincere a fare un corso di formazione che ti migliora e a quel punto non è che tu vendi direttamente da AdWords Landing Page, ma fai un percorso, fai dei webinar, le persone vedono che dici cose interessanti, cominciano a seguirti, dicono, cosa ha fatto questo libro? Proviamo a leggerlo. A quel punto dicono, cazzo, sta roba è la roba che cercavo da anni, ok? E a quel punto ti seguono e fanno il corso e vanno avanti. Quindi, la velocità, no? Quindi la prima cosa è capire il fatto che c'è un livello di coinvolgimento dell'utente alto per poter capire che io posso lavorare. La seconda cosa, molto importante, è definire il fatto che il mercato non sia il famoso oceano rosso, non sia saturo. Ti faccio un esempio. Se tu oggi vuoi lavorare come fotografo per matrimoni, devi veramente essere molto molto molto bravo, devi essere uno un fuori classe, non basta essere bravi. Perché? Perché le persone danno un'importanza alle foto del matrimonio, che è qui, e tendenzialmente appena sotto al, al livello dove c'è bisogno di un fotografo professionista ci sono tanti appassionati che magari durante la settimana lavorano in banca, fanno altre cose come quando io faccio dei graffiti, e tutta la settimana pensano a fare le foto, quindi Magari vengono a farti le foto al matrimonio, un po' perché sono tuoi amici e hanno un'entrata maggiore, un po' non hanno bisogno di soldi perché vogliono ripagarsi quello che investono in fotografia, e un po' perché è la loro valvola di sfogo. Quindi è molto, dif molto difficile andare a posizionarsi in un mercato dove c'è questo tipo di saturazione. Okay? E tu puoi anche dire prendo il drone, ma di base c'è già chi l'ha fatto. Quindi è proprio una roba dove tu ti dovresti spostare da quel mercato. Quindi diciamo che il livello di... Um, saturazione del mercato è la seconda cosa l'ultima cosa è la consapevolezza della persona quindi qual, come l'utente collega quello che fai al suo problema e soprattutto sa di avere un problema magari non lo sa quindi se tu cerchi di vendere il tuo prodotto o la tua soluzione a qualcuno che non sa neanche di avere un problema o che magari ha un problema ma non lo collega al tipo di soluzione che vendi è un po' come dire che io ti vengo una landing page quando tu vuoi i risultati del web e non sai che per avere risultati dal web non devi commissionare un sito istituzionale, ma una landing page. Chiaramente questa connessione, questo gap che manca, fa in modo che io parlo, tu non mi ascolti e continui a cercare delle cose che io non ti, non, non ti vado a promuovere. Quindi, quando l'utente è totalmente inconsapevole di avere un problema... È un mercato che conviene non utilizzare. È un mercato ricco, eh, perché quando poi riesci a sviluppare una, una, una soluzione che va a colpire utenti che non sapevano neanche di avere un problema, cazzo, chiaramente il mercato è tutto tuo. Però è un lavoro che non è facile da fare e non può farlo Orlandini così nel weekend dopo che abbiamo fatto una call. È una roba che necessita magari degli studi degli investimenti, anche de, de, degli staff di comunicazione più importanti. Allora, intanto ti, ti ringrazio per, per le informazioni che, eh, ti dico, eh, sono, valgono oro le cose che hai detto adesso. Credo che di averle sentite po poche volte, ti dico proprio la verità, anche informazioni a pagamento. E quindi quindi ti, ti ringrazio per la generosità. Ma hai parlato di, di, di tantissime cose alla fine, perché hai, hai parlato effettivamente di copyright, cioè landing page, conoscenza grafica, copyright, eh, conoscenza cognitiva, conoscenza del marketing in generale, conoscenza di pubblicità, di come si gestisce la pubblicità. Ecco, la domanda che ti faccio è, ma quindi per essere un esperto di landing page, quali sono le abilità che devi sviluppare e soprattutto... Fino a che punto è anche importante una predisposizione caratteriale? Cioè la tua eh, capacità di essere empatico nei confronti della percezione del, dei bisogni delle persone? Guarda, credo che il carattere sia una delle cose più importanti, ok? Cioè il fatto di eh, il fatto di avere un carattere che ti porta a dover capire le cose e a non accettare il fatto che qualcosa cazzo non la capisci, ti porta a questo. Cioè io ho studiato eh, psicologia per capire le persone, c'erano delle cose che non riuscivo a capire, dicevo devo capire perché que questa cosa, questa persona si comporta così o io stesso mi comporto così. Cosa mi, cosa mi muove? Questo mi ha, mi ha portato a studiare psi eh, psicologia comunicazione, okay? eh, È un po' come quando tu studi il linguaggio corporeo, no? il linguaggio del corpo, e la prima cosa che mi ricordo che mi ha colpito non è stato il fatto che riuscivo a capire cosa pensavano gli altri. Ma è stato il fatto che nelle situazioni, negli appuntamenti dove mi rompevo i coglioni, dove volevo andare via, mi mettevo così pronto per alzarmi. Dicevo, cazzo, vedi che è vero? Ok? Quindi la prima cosa è l'importanza di capire, secondo me. Questo va a, a superare quello che è l'importanza magari di un percorso, di uno studio. Poi di base, sai, io ti potrei dire come si fa, ma la verità è che io mi ci sono trovato. È un po' come dire che tutte le cose che ho fatto fino a oggi mi hanno portato a essere canalizzate in questo e per una serie di fortune, o sfortune, però di base, per una serie di fattori che non ho controllato, mi hanno portato ad avere determinate caratteristiche. Però è difficile dirti se eh, tramite un percorso di studi bisogna studiare prima psicologia o prima copy. Ti posso dire che di base devi eh, capire le persone, quindi i pubblicitari tutto il secolo scorso hanno studiato, fatto scuole, tanto che a un certo punto alcuni pubblicitari hanno detto è inutile studiare perché serve creatività, serve serve avere lo stimolo per poter fare qualcosa, no? Poi questa cosa si è sviluppata con l'economia comportamentale, quindi con Kahneman, con tutte queste cose, e quindi tu per, fare, per capire le persone o devi essere molto empatico, oppure devi essere magari un po' empatico, ma anche avere delle basi per riuscire a capire quello che loro pensano e dove li puoi portare? Um. Ti chiedo, eh, alla, luce, alla luce di questa cosa, ehm, tu parli di, di, di conoscere le persone, di, di, avere, di avere competenze in tanti ambiti. Eh, mi piace sempre andare molto sul pratico, eh, già l'abbiamo fatto ampiamente, eh, ti dico la verità, già sei stato molto molto pratico. Però una cosa che faccio di solito è chiedere eh, a chi è ospite di lasciare due o tre dritte, eh, molto molto pratiche da utilizzare subito quindi la, questa cosa te la chiedo anche, la chiedo anche a te hai ehm, due o tre esempi di azioni che hai compiuto nella, nella tua esperienza che hanno portato dei risultati abbastanza immediati e che magari sono anche facili da replicare per chi magari ci sta seguendo e ha, e ha delle landing page Ma allora, tre cose importanti che ti posso dire sono uno, devi parlare con, le, con i clienti ok? Quindi, chi ha un business avviato è più avanti rispetto a chi lo apre. Sarebbe stupido non pensarlo, no? A patto che riesca a sfruttare la conoscenza che ha acquisito lui del suo mercato e le informazioni che i suoi clienti che lo hanno scelto e hanno apprezzato quello che ha fatto gli possono dare. Quindi, di base, cosa succede? Progetti di marketing, problema 1. Il, il marketer fa la strategia, ha solo la sua visione, per cui sbaglia per forza. Situazione 2, il marketer parla con un imprenditore, quindi non. Io, ad esempio, non lavoro con gli uffici marketing, ok? Io lavoro sempre con piccole e medie imprese. Quindi tutto quello che vi dico a livello di contesto va introdotto in una situazione dove io parlo di piccola e medie impresa sempre con l'imprenditore. Perché? Perché se parlo con l'ufficio marketing deve essere più bravo a filtrare le cose, a vendere le mie idee, a fare in modo che se c'è qualcosa non sia colpa… mille cazzo in più che preferisco evitare. Quindi, la prima cosa è il marketer che fa la strategia e sbaglia la seconda cosa è il marketer che si relaziona con un imprenditore fa i due cerchi e in mezzo c'è la strategia quello che l'imprenditore sa del suo mercato e del suo prodotto è quello che il marketer sa della comunicazione e potrebbe andare meglio ma se spesso sbaglia perché, perché come i pazienti del dottor house anche i clienti inconsapevolmente mentono okay? non lo sanno qual è il loro punto di forza o magari ne hanno diversi e spingono quello sbagliato. Quindi l'ideale è clienti, marketer, imprenditore, al centro c'è la strategia. Questo è il punto di partenza. Quindi se non fai questo tipo di approccio, non funziona quasi mai. Quando non ho la possibilità di parlare con persone, non ho la possibilità di fare dei trial, di, delle prove, eccetera, eh, ho, ho, ho qualche preoccupazione in più. Okay? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è... Nella maggior parte dei siti web non si studia il copy o non si studia la comunicazione, non si studia, non si scrive per la persona. La maggior parte dei miei clienti ha sempre scritto per se stessa, ok? Che è un po' come quando ti siedi al tavolino con uno, gli chiedi come è data la giornata e ti racconta tutta la sua vita, dopo un po' ti vuoi ammazzare, ok? Que così è come comunicano i siti. Però ci sono negli ultimi anni marketer che hanno studiato magari eh, copy o hanno studiato marketing diretto così che invece... Fanno una comunicazione orientata, almeno dal punto di vista delle parole, spesso anche magari con toni di voce non corretti, però nel modo giusto, okay? Tutte queste persone che pensano che il copy sia importante, pensano che solo il copy sia importante. E quindi tralasciano la parte di comunicazione grafica. Io posso dirti che, avendo fatto il restyling di una landing page che funzionava, quindi portava tanti clienti a, a, al cliente che mi ha contattato, che aveva usato il metodo del libro, eh, abbiamo rifatto solo la parte grafica. È stato l'unico un, un, caso che mi è capitato, no? Non ho toccato il testo e lui, tendenzialmente, che aveva già clienti ha fatto un più 30%, solo per la credibilità che veniva trasmessa dalla parte grafica. Quindi, ha senso usare degli strumenti che ti fanno fare delle landing page, magari dove puoi fare un upsell facilmente, ma tendenzialmente la landing page non trasmette il valore dell'impresa, non trasmette il tuo tono di voce, non ti rappresenta. Graficamente è brutta. Ha senso? probabilmente no, probabilmente è meglio di niente, è meglio che fare un sito ehm, a confetto però senza contenuto, è sicuramente meglio fare una landing page brutta però col contenuto giusto, però di base sappi che stai perdendo ancora qualcosa ok, quindi queste secondo me sono eh, due cose molto importanti che riguardano eh, che riguardano quello che è l'area dei risultati per darti un'idea di come influisce idea curiosità la, la grafica, io nel mio sito ho sempre avuto la foto um, che ero in giacca e cravatta, ok? Io nel libro lo sai, lo, lo faccio l'esempio. Quando sono venuto a Fuerte nel, nel 2012, ho detto, figata, ho svoltato, sono qua, devo far vedere il fatto che, ho oh, lavoro da Fuerte, maglietta, quindi nel sito c'ero in maglietta, stesso identico contenuto, ok? Eh, sito che funzionava, mi portava clienti lo stesso numero di clienti, anche perché poi, sai, io eh, non, non, non, non sono scalabile, quindi quando raggiungo 10 clienti al mese, quando, quando raggiungo 3 clienti al mese, 30, 36 clienti all'anno, sono saturo, per cui se comunque li raggiungo non mi accorgo che una cosa funziona più o meno, funzionano entrambe. Ma avendo messo la maglietta, tutti i clienti che mi contattavano erano cambiati, non erano più... Uh, imprese dove magari… è vero che è un medio, me, una piccola media impresa, ma l'imprenditore magari è abituato ad avere un ufficio, una giacca e una cravatta, eccetera, ed erano quasi tutti freelance o comunque persone che erano abituate ad avere un look tipo quello che abbiamo noi adesso. ok? Quindi tendenzialmente questa intervista come dovevamo farla se volevo acquisire clienti in ambito aziendale? Avrei dovuto farla in giacca e cravatta. ok? Questo è molto importante perché ti fa capire come… Funziona comunque, ma una semplice, un semplice dettaglio, una foto, ok? cambia le persone che si identificheranno in quella foto e che quindi saranno più portate a contattarti. Allora, molto molto, molto interessante. Dato questa cosa apre mille, mille esempi anche sui social, immagino, l'immagine dei social, cioè si potrebbe, si potrebbe spalmare su una marea di ambiti diversi. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono Grazie sicuro, a te. Sono sicuro che ci hai ascoltato, ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso. Prima di salutarti, ti chiedo come possiamo rimanere in contatto? Allora, di base, per chi interessa questi argomenti, la prima cosa che io consiglio è... Prendere il libro, che di base è un investimento minimo, in questo momento c'è anche, credo, l'ebook in Kindle in Unlimited, che è gratuito, ok? Il libro è questo, giallo, quindi si riconosce in fretta, ehm, poi dal libro c'è un gruppo su Facebook, che è pubblico anche per chi non ha preso il libro, dove puoi cominciare a rimanere in contatto, perché? Perché di, di solito magari spesso faccio delle analisi di siti web e di landing page, dando dei consigli veloci, eh, faccio dei webinar dove magari spiego il grid FCB come funziona, tutto questo genere di cose lo faccio all'interno del gruppo. Eh, C'è anche Instagram, lucoorlanini.it, dove do magari delle slide, dei consigli super veloci. Tendenzialmente questi sono i touch point. Se volete, sono a disposizione. <ride>